Ciao a tutti, bentornati sul canale di Te Sottosopra, io sono Riccardo Scaffidi, oggi ho il piacere di essere qui con Fabrizio Livigni, sociologo delle scienze e della democrazia partecipativa, che ringrazio innanzitutto per, per essere qui con noi oggi. Grazie a te per l'invito. Grazie a te. E, um, oggi Fabrizio e te parleremo di, di decrescita, quindi inevitabilmente di capitalismo neoliberista, che è un po' il, diciamo, il filo conduttore di questo canale, e di collasso ambientale, che sono temi di cui tu ti sei occupato e sui quali hai scritto. E infatti tu hai eh, pubblicato in particolare un testo, eh, Filosofia della decrescita, e due pamphlet, eh, intitolati il primo, ehm, Il neoliberismo e il problema del XXI secolo, e il secondo, Il collasso della società termoindustriale. Ehm, inizierei subito chiedendoti eh, di che cosa parliamo quando parliamo di decrescita e in che modo si pone rispetto al paradigma neoliberista che oggi è dominante ti ringrazio tantissimo ancora una volta per l'invito e per queste domande e, um, Allora innanzitutto forse è meglio fare una piccolissima introduzione da, su, su, da dove parlo in qualche modo perché certo. come, come, come hai detto bene ho, ho fatto la tesi in sociologia delle scienze quindi sono andato a intervistare degli scienziati per vedere un po' come lavoravano eccetera. Uh, dopo la tesi, quindi le mie ricerche attuali uh, che svolgo come ricercatore permanente al CNRS, cioè Centro Nazionale del della ricerca scientifica francese, un po' come l'equivalente del CNR italiano ma molto molto più grande perché siamo 15.000 ricercatori. Okay. Mi occupo adesso di eh, sociologia della, poli della mh, partecipazione politica come hai detto tu, ma online, nel senso che mi occupo delle piattaforme di partecipazione tipo come quella a Rousseau del Movimento 5 Stelle che è, tra l'altro è stata uno dei degli oggetti di studio delle mie, delle mie ricerche, poi studio anche la piattaforma Desidim a, a Barcellona. Eh, dico questo perché mh, la De crescita, il capitalismo e il collasso non sono eh, i miei, eh, come dire, eh, oggetti di studio delle, delle mie ricerche. Quindi quando intervengo eh, in Italia con questi testi che, che, che, che hai letto, eh, intervengo in quanto mh, ricercatore che mh, prende posizione politica, mh, attivista Antonio, eh, in quanto attivista, in quanto divulgatore, eh, nell'agone nel eh, eh, politico. Eh? Eh, voilà. Questa è una, una premessa che, che a cui tenevo. Quindi, è importante per ben distinguere come, come esatto, sì, per, per inquadrare come il tuo lavoro. E come interpretare, diciamo, quello che, che, che ovviamente sto per raccontarvi. Ah, prima di, di parlare della decrescita, secondo me, eh, è necessario eh, parlare appunto del capitalismo neoliberista che hai, che hai nominato tu stesso, eh, okay. perché in qualche modo è la causa o il contesto dell'emergenza della, della, dell uh, dei movimenti decrescentisti. Um, quindi uh, tra l'altro una cosa importante da dire um, eh, Filosofia della decrescita è un libro che eh, ho scritto fra i miei 20 e i miei 30 anni uh, mi ha preso moltissimo tempo è mh, un, una collezione di piccoli testi molto eterogenei, un po' filosofici eh, sui valori di una eventuale società della decrescita eh, perché mm. la maggior parte dei eh, testi che esistono sull'argomento sono più economici politici eh. Voilà. E, um, mentre i due pamphlet, termine tra l'altro spregiativo, spregiativo in Francia, ma che per me non è per forza spregiativo, infatti io stesso lo, lo utilizzo, o, eh, il, il pamphlet in genere era visto come una specie di eh, testo polemico che qualcuno scriveva quasi in modo diffamatorio contro una persona o un'istituzione. Invece i, i, i miei due pamphlet sul neoliberismo e sul collasso si vogliono certo come una difesa eh, un po' eh, forte eh, di, una, di una tesi forte, però... Eh, sono anche, eh, prima di tutto, eh, educazione popolare, un termine su cui, se voi possiamo... Eh, più che divulgazione, diciamo, divulgazione è l'esperto che parla al popolo, che, che è passivo, invece l'educazione popolare è eh, riflettere tutti insieme, attraverso il mondo, per cercare di emanciparsi insieme, questa è, diciamo, la prospettiva eh, nella sì. quale mi... Mi, mi scrivo. E, eh, i due pamphlet, quindi, eh, sono come eh, tre momenti, quindi fanno parte di una trilogia, il terzo volume non esiste ancora. Eh, il primo è quello che hai detto tu sul neoliberismo come problema del XXI secolo, quindi è in qualche modo nominare e um, eh, in qualche modo incriminare, eh, i, i, nominare un problema e incriminare i colpevoli. Okay. Uh, il secondo momento uh, è uh, la prospettiva, cosa ci aspetta nei prossimi anni, quindi uh, il testo sul collasso della, termo, della società termoindustriale. E il terzo testo che deve ancora venire, non lo so, forse fra un anno o due anni, è un piccolo uh, pamphlet sulle soluzioni, una parte delle soluzioni, cioè... Che democrazia, mettere, eh, eh, che, che, che democrazia costruire per eh, uscire fuori da questo sistema eh, che in realtà eh, non è solo eh, problematico dal punto di vista eh, del lavoro e dell'impatto sull'ambiente, ma anche sulla democrazia stessa. Noi non viviamo in delle democrazie. Non significa che in Italia, in Francia, negli Stati Uniti siamo esattamente come in Corea del Nord o eh, in Cina. Quando si dice questa non è una democrazia significa semplicemente che siamo in una specie di continuo che va dalla dittatura totalitaria fino a delle democrazie illiberali, dove si vota ancora, ma in realtà dove i tuoi diritti, come in Ungheria, dove i tuoi diritti eh, sociali e politici vengono eh, poco a poco svuotati. Quindi c'è un sacco di cose in mezzo. Okay. E, um, bene, bene, e una cosa importante anche da, da capire è che, diciamo, cominciamo col capitalismo neoliberista. Per capire che cos'è il neoliberismo, cioè la terza fase del capitalismo, bisogna storici storicizzare un pochettino il capitalismo. Il capitalismo è un sistema economico, sociale, politico e culturale che occupa tutte le nostre esistenze okay? da diversi secoli. Molte persone lo fanno, lo fanno cominciare nel 1750, con la rivoluzione industriale, ma direi che è il secondo, terzo momento dell'inizio del capitalismo in realtà. Perché il capitalismo come primo, come primo ovviamente non c'è una teleologia, cioè non c'è una direzione eh, prestabi prestabilita nella storia. Retrospettivamente possiamo mh, determinare da un punto di vista storico che il primo gesto, il primo passo verso la società, futura capitalistica, è alla fine del Medioevo, nel 1300, quando eh, ci sono le enclosures, cioè in, in, si iniziano in Inghilterra a eh, mettere dei, dei, dei, dei, delle barriere a quelli che erano spazi comuni dove li, i cittadini potevano coltivare, per esempio, il cibo o, o utilizzare delle risorse, dei beni comuni. Okay? vengono privatizzati dei beni comuni, questo è il primo gesto. Dopodiché c'è la uh, scoperta dell'America dell e, e il, la tratta degli schiavi. L questo è il secondo momento di um, fondazione del capitalismo, perché si inizia a uh, sfruttare uh, la um, forza lavoro uh, all'interno di un processo di accumulazione del capitale, okay? mm -hmm. um, e questa specie di sistema continua anche oggi, in realtà, anche se non abbiamo formalmente lo schiavismo. In realtà i, i lavoratori, tutti i lavoratori del mondo in un sistema capitalistico, sono sottomessi alle volont alle vol alla volontà del capitale, cioè della borghesia capitalista, che significa i, i, quell'1% dell'umanità, che ha il 50% della ricchezza mondiale soprattutto i mezzi di, di, di, di, di produzione okay? è un'analisi molto marxista quella che sto facendo eh, è classica della sociologia, delle scienze sociali diciamo, è ampiamente in qualche modo ehm, corroborata dalle ricerche degli ultimi eh, due secoli in qualche modo. E, ehm, quindi che stavo dicendo quindi questa, la, la subordinazione del lavoratore è il secondo momento il terzo momento è nel 1600 l'invenzione della borsa, no? eh, in, in, non in Inghilterra ma nei Paesi Bassi, e eh, poi alla fine effettivamente l'avanzamento tecnologico della rivoluzione industriale che permette l'automatizzazione, e quindi la messa in concorrenza fra gli esseri umani, i lavoratori, e le macchine. Voilà. Eh, questo è il capitalismo, e il capitalismo che cosa, che cosa, che cosa per dirlo in, in pochissime parole, è un sistema economico, culturale, politico eh, e, e sociale che eh, si basa sul, la, mh, sul possesso dei mezzi di produzione da parte della borghesia capitalista mm -hmm. ehm, eh, al fine di accumulare profitti in modo illimitato eh, la decrescita inizia a avvenire eh, in modo illimitato e, ehm, e ehm, facendo lavorare dei, dei, dei lavoratori che all'inizio sono a cottimo, cioè pagati alla giornata e poi eh, sono salariati tra l'altro il salariato eh, è una conquista comunista eh, degli ultimi, degli ultimi, dell'ultimo secolo, eh, secolo e mezzo perché eh, in qualche modo mh, ci dà la, la sicurezza di un, un piano di vita questo è, questo è il capitalismo, il neoliberismo è la terza fase di questo, di questo capitalismo, se, se diciamo prendiamo dal 1750 fino ad oggi il capitalismo ha tre grandi fasi, all'inizio diciamo eh, in Inghilterra ci sono le, ehm, eh, diciamo, le, le, le industrie del tessile che iniziano appunto ad automatizzarsi, e uh, a, a quell'epoca il capitalismo è uh, più che altro a conduzione familiare, uh, uh, molto molto locale, appunto basato sul cottimo, eccetera. E continua a coesistere questo sistema con uh, sistemi uh, uh, precedenti e soprattutto con una forte um, autonomia dei lavoratori, no? che continuano a coltivare, che continuano ad avere delle, degli animali che producono il cibo, che fanno una parte del lavoro da sole, eccetera. Eh, seconda fase è la prima metà del Novecento dove cominciano a, a, a, ad apparire le grandi, eh, non ancora multinazionali, le grandi imprese nazionali tipo Fiat, eh, Rockefeller con, con il petrolio, eh, Peugeot eccetera. E, ehm, e queste, um, questa fase è molto, uh, uh, come dire, una fase di, di, di capitalismo manageriale molto disciplinato, molto, di, molto gerarchi gerarchizzato, uh, dove hai mh, il o i padroni dell'impresa che hanno una, una specie di um, maniera militaresca di, di, di eh, tenere in scacco i lavoratori. Dopodiché, da, uh, alla fine dei, anni, degli anni 60, quindi con il movimento del 68, uh, e molte rivendicazioni da parte dei lavoratori nei confronti di una volontà di autonomia, di autogestione, il capitalismo, come sa ben fare dall'inizio, integra la critica, dei movimenti sociali e dice ok, vi do quello che volete e per esempio inizia a, ad esserci uh, l'auto-organizzazione dei lavoratori su progetto, poco importa come tu ti organizzi il tempo, non mi interessa se, se, se lavori eh, lunedì mattina o se il sabato pomeriggio, eh, se fai 12 ore o piuttosto che 7, perché se tu sei meno efficace sarai costretto a lavorare di più. E, in, in, in, quello che mi importa è che tu ah, ah, man, ah, mantieni i tuoi obiettivi, quindi la gerarchia è semplicemente nascosta, certo. ma, ma, ma, ma non è evacuata. E, um, e poi è anche la fase, diciamo, appunto questa terza fase che sto descrivendo, è anche la fase della finanziarizzazione di tutto, e, mm. um, e um, delle multinazionali che sono delle, delle grandissime imprese che hanno filiali nel mondo intero e che possono eh, in questo modo scappare Uh, a, um, uh, al diritto dei, alla giurisprudenza di diversi paesi perché quando uh, le leggi dell'Italia non mi vanno bene vado in Liechtenstein per fare un'evasione fiscale oppure vado in Bangladesh dove non c'è diritto del lavoro o in Cina dove non ci sono protezioni dell'ambiente e quindi posso Così, in qualche modo, come Apple, che ha non so più quante centinaia di ehm, sotto-imprese eh, sotto che eh, servono a produrre gli iPhone, ma quasi tutte in Asia, e che ovviamente fanno perdere, di, diluiscono la responsabilità eh, e la produzione del, del, dell'oggetto. Allora, per essere più specifici, scusami se sono lungo, lungo tra l'altro sarò lungo soltanto per questa introduzione fondamentale, secondo non me, sul Voilà. Um, poi sarò più breve nella risposta alle altre, alle altre domande, ma questo mi sembra veramente proprio il punto essenziale. Tra l'altro se ne parla pochissimo. In Francia ci sono tantissimi testi um, su, su queste tematiche in Italia c'è una povertà incredibile. Quindi in qualche modo avendo comunque un po' un piede in Italia anche se vivo in Francia da dieci anni ogni tanto magari mi sento così in dovere di, co di condividere e modestissimamente ho fatto questi piccoli testi per cercare di eh, portare dei condensati di, um, di testi che o non esistono in Italia o, o, o non sono abbastanza letti e discussi. Quindi il neoliberismo viene dopo quello che si chiama in francese le 30 anni gloriosi, che in Italia lo, lo, lo chiamiamo più, più che altro come boom economico, quello dopo il secondo dopoguerra, dopo dal 1945 fino agli anni 70, in cui c'è questo exploit, in cui eh, tutti, la crescita economica va a palla, tutti hanno un lavoro, eh, o, insomma si va verso il pieno impiego, ehm, le persone possono come, comprarsi i, i primi frigoriferi e televisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo, questo periodo keynesiano, uh, questo periodo scusami del, del boom economico, è un periodo keynesiano da John Maynard Keynes, uh, che è economista inglese importantissimo. Questa cosa non ce la insegnano molto bene a scuola, no? neanche quelli che abbiamo fatto il, delle scuole e, e degli studi, ha, io l'ho scoperto molto, molto tardivamente, e penso sia gravissimo in realtà, perché così perdiamo memoria della nostra storia. Okay. Questo periodo qui, che ha ovviamente tanti difetti, ma anche tantissimi pregi, quel periodo lì è un periodo in cui, non so da dove cominciare, uno, eh, eh, uno ci sono i, i movimenti sociali più forti della storia, no? an, eh, an, ehm, sindacalisti, eh, femministi, Uh, antirazzisti ed ecologisti. Uno pensa che l'ecologismo nasce negli anni '60 dopo Rachel uh, uh, Carson, uh, Silent Spring, uh, oppure addirittura dopo gli anni '2000 per il riscaldamento globale. No, no, no. Movimenti ecologisti esistono addirittura dal XIX secolo fino ad oggi. Comunque, negli anni '50 e '60 sono su su super potenti e uh, ottengono questi quattro movimenti sociali un sacco di avanzate da tutti i punti di vista, sia in Europa che negli Stati Uniti. Punto primo. Punto secondo. Il diritto del lavoro è molto, molto protettivo. Eh? Difficile licenziare, eccetera. I salari sono ancorati sull'inflazione. Quindi si guadagna abbastanza per vivere. A tal punto che molti lavoratori... Uh, decidono di mh, saltare un giorno, di un giorno alla settimana uh, di lavoro, perché dico, guadagno un po' di meno, ma chi se ne frega, in ogni caso mi basta per vivere, e tra l'altro, eh, quindi libera tempo per la politica, per eh, l'amicizia, la, la, gli amori, la creatività, quello che vuoi, la cultura. Um, e, e, e, e i lavoratori, tra l'altro, in un momento di pieno impiego, non hanno paura di essere licenziati, perché sanno che se sono licenziati possono ritrovare un posto facilmente. Um, poi c'era una grandissima, um, come dire, um, regolamentazione sia dei mercati finanziari, dopo la crisi del 29, uh -huh. e, uh, e dei, dei eh, monopoli e oligopoli. Queste cose sono importantissime perché struttura, strutturano, pardon, eh, frazione, eh, strutturano la, la, la maniera in cui eh, diciamo, la produzione economica e quindi il lavoro sono regolamentati. Okay. Quindi per esempio, do un esempio uh, rapido, eh, durante i 30 gloriosi, per chiamarli uh, così, ehm, si riviene indietro di tutte quelle, uh, rispetto a tutte quelle politiche che avevano permesso la crisi del 29 uh, d'aver luogo. Cioè quando nel, 29, nel 1929 uh, c'è la grande crisi e poi si entra in 10 dieci anni di grande depressione, perché? perché ci sono esattamente le stesse leggi che abbiamo di nuovo oggi, dagli anni ottanta fino ad oggi, cioè una sregolazione totale della finanza, che quindi può fare delle bolle e quindi scoppiare eh, ciclicamente, e poi ai monopoli e oligopoli di eh, aggregarsi e quindi di fare quello che vogliono a livello dei salari e a livello dei, ehm, del diritto del lavoro e a livello eh, della, della produzione. Questo è solo per dare dei esempi. Da un punto di vista finanziario è importante eh, sapere che durante 40, se, dagli anni se, 40 e anni 70, per esempio, si, se, si, si separano le banche d'affari dagli banchi di investimento. Prima del 29 e dopo gli anni 80, le due banche fanno sono, sono la stessa cosa. e Quindi le banche private che ci prestano eh, 100.000 euro per andare a comprare un, un appartamento, si finanziano sui mercati finanziari. Tu, tu, e anche gli stati. Questo perché? Perché in modo tale che tu sottometti i, i, i cittadini e gli stati, quindi i cittadini, alla volontà e alla, alla, alla, al buon funzionamento dei mercati finanziari. Mentre durante gli anni 40-70 non è così. Okay. Ehm, tra l'altro nell'epoca Keynesiana c'è un, un forte welfare, il welfare che cos'è? È il reddito di cittadinanza per, per capire, per parlare facilmente agli italiani che ovviamente eh, conoscono tutti il reddito di cittadinanza ma il reddito di cittadinanza l'Italia era uno degli ultimi tre paesi a non avere una misura di questo tipo tutto il resto dell'Europa ce l'aveva e queste misure vengono da quel periodo lì cosa succede a partire dagli anni 80 fino ad oggi? Tutto quello che ti ho detto viene smantellato poco a poco da tutti i governi quasi tutti i governi okay? cioè e in quasi tutti i paesi dell'Occidente, e non solo in Occidente, ma questo eh, sono altri discorsi, lasciamo i dettagli eh, ad un'altra intervista se vuoi, per parlare per esempio dei paesi del Sud, postcoloniali, eccetera, che sono stati un laboratorio del neoliberismo degli anni Ottanta. Cioè abbiamo testato sugli africani, prima di tutto, eh, i metodi neoliberisti, prima di, di, di, di, di app applicarli eh, eh, agli europei, eh, o agli occidentali in generale. Um, quindi, smantellamento di tutto questo, quindi riprendo i gli stati uh, si finanziano uh, sui mercati finanziari quindi se i mercati finanziari falliscono i stati pure, quindi gli stati non hanno più interesse a che eh, i, i mercati finanziari eh, con, con le bolle cicliche eh, falliscano okay? per questo quindi tu puoi giocare in borsa e sei certo, fino a che tutto il sistema non collassa evidentemente eh? Eh, ma sei sicuro di vincere sempre Um, Le riduzioni fiscali per i più ricchi, eh? uh, do, dal 1944, in poi, negli Stati Uniti, quindi non in Unione Sovietica, Roosevelt aumenta la tassazione dei più ricchi a partire da 2 milioni, dall'equivalente di odierno, di 2 milioni di dollari di reddito annuo, cioè a partire da cioè fino a quando guadagni 2 milioni è una certa tassazione relativamente bassa ma sempre crescente a partire da 2 milioni di reddito di eh, dollari all'anno sei tassato al 94% questo è Roosevelt cioè oggi tutti quanti sarebbero d'accordo per dire oh, è confiscatorio, è confiscatorio no No, non è confiscatorio, è una misura non di gelosi cittadini poveri che ah, eh, odiano i ricchi perché vorrebbero essere come loro, e quindi se noi non possiamo essere loro, non è questo. Io non sono geloso di avere un jet privato che dis distrugge eh, eh, l'atmosfera la, la, eh, emettendo CO2. Io non ho nessun tipo di gelosia quando voglio eh, in qualche modo tassare i ricchi in questo modo. Voglio tassare i ricchi in questo modo per ragioni politiche, oltre che morali, etiche di ridistribuzione della ricchezza per gli ospedali, le scuole tutto quello che vuoi, ma prima di tutto per ragioni democratiche, quando tu sei Bernardo Uh, cioè, LVMH eh, in Dior, questi così qua in Francia, oppure sei Berlusconi? Oppure sei, vabbè, Berlusconi è un cattivo esempio perché lui è diventato eh, capo di governo. Ma quando sei Bernardo, quando sei Jeff Bezos di Amazon, quando sei Mark Zuckerberg di Facebook, Bill Gates, eccetera, eccetera, eccetera, ma puoi prendere le persone di Coca-Cola o qualsiasi altra cosa e hai dei patrimoni da 100, 200 miliardi di dollari, tu come individuo, ok? che è praticamente eh, un, un, un quarto del budget generale dello Stato italiano, cioè un quarto del budget annuale dello Stato italiano è il patrimonio di, un solo per, di una sola persona. Che cosa permette di fare? Ma, ovviamente queste persone saranno accolte dai governi come dei capi di Stato, ma sono dei, dei, dei privati cittadini. Certo. Quindi dei privati cittadini a, arrivano ad avere un peso politico che ovviamente non è comparabile con nessun altro cittadino privato. Quindi questa cosa qua è antidemocratica, e quindi la ricchezza, anti, la ricchezza eccessiva in ogni caso è antidemocratica. Quindi le riduzioni fiscali per i più ricchi e le multinazionali, che cosa, che cosa producono? Producono il debito. Cioè, i neoliberisti ci raccontano dagli anni 80 fino ad oggi che è la sinistra o il keynesianismo degli anni 40-70 che ha creato il debito. Se andate a vedere gli archivi dei debiti dei paesi occidentali, i debiti dei privati e pubblici dei paesi occidentali sono stabili durante tutto il boom economico. Proprio grazie al fatto che ci sono dei, dei meccanismi di regolamentazione del capitalismo che evitano l'accumulazione eccessiva di ricchezze, la redistribuzione, e quindi nessuno si indebita oltremodo. A, a partire dagli anni Ottanta, cioè dall'inizio del neoliberismo, il debito privato e pubblico esplode così a a a in, in modo incredibile e loro vengono ad, ad agitare questa... Loro che significa? Incarniamoli un po'. Significa Berlusconi, Renzi... Ehm, Meloni, eh, significa Tony Blair, significa Obama, ma significa anche Trump, ma significa Ronald Reagan, ma significa eh, Jacques Chirac. Vedete, sto dicendo, Emmanuel Macron, vi sto dicendo dei politici di destra, di sinistra e di centro, che da 40 anni governano i nostri paesi e fanno tutte le stesse politiche, che sono quelle che vi sto descrivendo. La riduzione dei, delle tasse ai più ricchi è un discorso trasversale che viene giustificato con la teoria del trickle down economics, che significa della... Teoria del, dello sgocciolamento della ricchezza dall'alto verso il basso, che è completamente falsa. Vi faccio un, un esempio immediato, immediatamente co comprensibile per capire perché questa teoria è falsa uh, e, e, e che quando la sentite dovete subito pensare ah, ok, mi stanno manipolando. Se io guadagno 1500 euro al mese okay, a Parigi, che è una città cara, io spenderò 600-700 euro per la stanza, si sì, è molto molto cara ok, Parigi ovviamente un po' come Milano eh, esatto, se andavi nel resto dell'Italia, magari sarà 200, 300, 150 nei paesi più, ok, diciamo che tra 150 e diciamo un terzo, diciamo un terzo del tuo guadagno di 1500 euro va nel, nell'alloggiamento un secondo terzo va nelle spese vive cibo, elettricità wifi, tutte queste cose qua e uh, il terzo terzo uh, è uh, per tutte le altre spese, cioè uh, insomma, i vestiti che ogni tanto devi comprare, non lo so, e, uh, i bisogni aleatori in qualche modo della vita, della vita quotidiana. Quindi tutta la totalità di quello che guadagni se ne va, viene reiniettato dentro l'economia le, reale. Quando tu guadagni 150.000 euro al mese, tu pensi che, che spendi un terzo in, in alloggio? No, c'è cioè chiaramente una grossa fetta di quel guadagno che resta non speso, quantomeno non speso per, eh, come dicevamo prima, soddisfare bisogni in qualche modo primari o di base o se non primari comunque essenziali come il vestiario eccetera, per cui sì, è un po' problematico immaginare che la ricchezza si redistribuisca naturalmente dall'alto verso il basso senza l'intervento dello Stato, no? che è un po' appunto questa idea della trickle down economics che stavi spiegando tu. Esattamente, quindi anche se tu hai uno stile di vita, diciamo, molto ricco, eccetera, ti rimarranno sempre più soldi di quelli che puoi spendere, E quindi che cosa farai? Diventerai un capitalista. Cioè, proprio letteralmente, capito? Anche se tu prendi una persona dal, dal, dal popolo, diciamo, dalla classe lavoratrice e gli dai di 100 milioni... In cinque giorni diventa il migliore dei capitalisti, perché inizia a porsi la domanda di come non erodere la, la, la sua massa di denaro e quindi inizia ad avere certo. eh, dei conti, a comprare delle obbligazioni, di eccetera. Eh, poi ci sono ovviamente i paradisi fiscali, no? perché l'evasione fiscale include la frode che è illegale e l'ottimizzazione fiscale che tutti i paesi neoliberisti hanno iniziato a rendere legale, cioè ti, rendono, ti fanno dei, dei buchi giuridici o delle leggi proprio, vere, vere e proprie che ti agevolano l'evasione fiscale ma legalizzata. Eh, ci sono 50 paradisi fiscali su 200 nel mondo, ci sono 200-220 paesi nel mondo, ci sono 50, tra 30 e 50 paradisi fiscali nel mondo e eh, ci sono quantità di denaro eh, nascoste lì che non vi immaginate neppure quello che potremmo fare con quella quantità di denaro. Potremmo risolvere tutti i problemi del mondo, mettere tutti quanti a lavorare, risolvere il problema del cambiamento del clima, non avere più malattie né, eh, eh, e ne resterebbe di soldi. Ok? Ehm um, ovviamente il uh, come dire ehm il ritiro graduale del controllo giuridico statale in favore delle autocertificazioni questo è un aspetto tecnico ma dagli anni 80 in poi quello che, che accade è che gli stati eh, eh, dicono sempre più alle imprese dovete rispettare queste leggi di eh, ambiente, di rispetto dei lavoratori, ma mi bastano autocertificazioni, cioè lo sta, gli stati rinunciano a controllare con propri funzionari che cosa sta succedendo all'interno delle imprese, ecco perché le imprese si, si possono permettere di fare quasi quello che vogliono, non è nel loro interesse creare degli scandali perché poi vengono scoperti, ma ci sono degli scandali che sono causati, eh, per esempio pensavo a, un, a uno scandalo qui in Francia dell'anno scorso della Buitoni eh, che ha, eh, ehm, diciamo, diffuso delle malattie perché le macchine non erano ben eh, pulite, perché ovviamente bisognava togliere, togliere, togliere eh, eh, tempo di lavoro e quindi salario ai lavoratori. Eh, sussidi pubblici alle imprese. Sempre, spesso i neoliberisti dicono, ah oh, guardate le persone che stanno sul divano a non far niente perché prendono il reddito di cittadinanza, sono dei parassiti reinvertiamo le cose, chi sono i veri parassiti? I veri parassiti sono come sto, sto, sto cercando di descriverlo i più ricchi e le multinazionali perché hanno Riusci, sono riusciti a, in qualche modo, uh, influenzare uh, o comprare, se vuoi uh, così, in modo più folclorico, uh, gli eletti e i governi dei, dei nostri paesi, per fare delle leggi che vanno nel loro, nel loro senso. Il, alcune delle leggi le ho dette, riduzione, evasione fiscale, tutto quello che volete, ma anche, anche um, il fatto che uh, uh, ricevono dei sussidi. Per esempio, ti prendo Elon Musk. Ah, il famosissimo Elon Musk, che molta gente adora. Io sto facendo un dossier gigantesco perché un giorno mi piacerebbe fare un articolo abbastanza onnicomprensivo per distruggere questo, questo mito vivente di Elon Musk che è veramente estremamente problematico. Tutto quello che tocca, tutto quello che fa è estremamente problematico. Ne potrei parlare per ore, quindi lo prendo solo come esempio del fatto che Obama non eh, Musk non sarebbe nessuno senza i soldi pubblici di Obama. Obama ha dato miliardi del contribuente pubblico a Musk per poter diventare quello che è Tesla, SpaceX, eccetera. E oggi Elon Musk difende delle posizioni che non sono neanche neoliberiste, ma che sono ultraliberiste. Cioè, lui vorrebbe... o libertariane. Cioè, lui vorrebbe... Cioè, ancora più a destra dei neoliberisti. Cioè, significa che lui, lui vorrebbe eh, mh, la disparizione totale dello Stato. Ma senza lo Stato lui non, sare, non esisterebbe. Cioè, ha, ha, ha parassitato lo Stato Uh, il contribuente per fare quello che è, è riuscito tra virgolette a fare uh -huh. e ora uh, dice bisogna uh, uh, diciamo uh, sorpassare lo Stato cioè, no. cioè, sono ovviamente estremamente ipocriti queste persone poi non c'è nessun obbligo di delocalizzare, di non delocalizzare scusate le, le, le, le imprese oggi in occidente perché c'è uh, di, tanta disoccupazione? perché c'è la crisi? no <ride> perché l, l, le crisi sono in qualche modo permesse dalle leggi e attuate dalle multinazionali che delocalizzano le loro imprese nei paesi dove i lavoratori, la manodopera costa molto di meno. E quindi uh -huh. se io delocalizzo là perché il rumeno mi costa 300 euro al mese invece di 3.000 euro al mese o il bambino Bangladesh, del, del Bangladesh mi costa un dollaro al giorno. Ok, e che non devo pagare tasse, non devo pagare eh, tasse per esempio per trattare i rifiuti tossici, perché in Bangladesh non esiste nulla di tutto questo, in Sri Lanka o in Laos prendiamo qualsiasi paese. E, eh, e ovviamente io metto in concorrenza dei, delle non democrazie con i nostri paesi e ovviamente tu perdi il lavoro qui. Ma i nostri governi permettono queste cose qua. Allora, i, il decreto dignità, il famoso decreto dignità del Movimento 5 Stelle di qualche anno fa, cercava timidamente di ristabilire i rapporti di forza in questo senso, per esempio con il contrasto alla delocalizzazione, eh, per esempio, leggo, le aziende che hanno ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia e che spostano la sede al di fuori dell'Unione Europea prima che siano trascorsi cinque anni dalla fine delle agevolazioni, subiranno una sanzione da due a quattro volte il beneficio ricevuto. Ma io trovo già questo timido. Cioè di dire, hai preso i soldi dello Stato, delocalizzi comunque, eh, ti, ti faccio una multa. Questo è il, il concetto del decreto dignità. Ma bisognerebbe andare essere molto più aggressivi di così. Bisognerebbe eh, in, instaurare eh, del protezionismo alle frontiere. Dire, ok, la, la, la Cina ci vende delle cose che, fa, che entrano in concorrenza con quello che noi produciamo qua, che costa molto di più, perché lavo, eh, paghiamo i lavoratori il giusto, e va... Facciamo pagare i prodotti cinesi alle frontiere tanto quanto eh, eh, li pagheremmo noi se loro avessero eh, le nostre stesse leggi. Poi la flessibilizzazione del diritto del lavoro, cioè è molto più facile licenziare per precarizzare le persone. Quando le persone hanno paura di perdere il lavoro, accettano qualsiasi cosa in qualsiasi condizione, a qualsiasi salario. Uh -huh. Uh, il taglio del welfare, esattamente per la stessa ra ra ra ragione, infatti il Movimento 5 Stelle ha fatto il reddito di cittadinanza, timidissimo, eh, per me è assolutamente non... Mi, mi, proprio, niente, all'acqua di rosa rispetto a quello che bisognerebbe fare, ok? però almeno andava vagamente nella buona direzione, un po' di chinesianismo dopo 40 anni che non l'avevamo più visto Meloni che cosa fa? Al pr il primo atto che entra e fa, perché Meloni ovviamente oltre dell'estrema destra, oltre, oltre il discorso del fascismo del, del, del, del, del verbale più che, più che fattuale è eh, eh, eh, il razzismo e il maschilismo e il classismo dei loro discorsi quello che importa capire è che Meloni fa le stesse politiche che Draghi che fa le stesse politiche che Romano Prodi, Fatto le stesse politiche di Berlusconi, tutte vanno nella stessa direzione, sempre la stessa cosa: distruggere il welfare e anche il Partito Democratico Renzi eh, o lo stesso. Ehm, perché? Perché il welfare ti permette di avere un potere di negoziazione rispetto ai balneari. No? È stata molto, eh, come dire. Eh, Mediatizzata, ma in realtà ci sono. Tutto, si può generalizzare a tutto. Se io. se lo Stato mi dà 780 euro per vivere e tu mi offri 500 per fare un lavoro in cui il rischio di farmi male, lavoro come un pazzo e, e, e, ed è un lavoro ingrato ma ah, io è ovvio che preferisco avere i 780 euro, ma è bene, bisogna, bisogna difenderla questa cosa, perché è in qualche modo un man una maniera per costringere il datore di lavoro ad aumenta aumentare i salari e a, a migliorare anche le, le, le condizioni di lavoro. Poi il neoliberismo è anche la privatizzazione di tutto, eh? quando inizi a pagare l'ospedale, quando inizi a pagare le, eh, le, le, come si dice, le, le autostrade, eh i neoliberisti privatizzano qualsiasi cosa salvo, salvo la giustizia, la polizia e l'esercito. Gli ultraliberisti, anche queste tre cose. Questo è per un poco posizionare: ah, se, la, la, la, diciamo, le, i posizioni, le posizioni economiche vanno dagli ultraliberisti, eh, che ho appena detto, i neoliberisti, poi i social liberisti, cioè il Partito Democratico che ti fa delle cose che sembrano di sinistra perché il, eh, ti permettono, magari, di eh, in alcuni paesi di depenalizzare la ca il cannabis, la cannabis oppure eh, di eh, permettere il matrimonio alle persone dello stesso sesso. Quindi sembrano un po' più progressisti. Ma sull'economia fanno esattamente le stesse cose dei neoliberisti, questi sono i social liberisti. Poi c'hai i keynesiani, quindi stiamo andando sempre più a sinistra, i keynesiani che fanno tutto quello che ho detto prima, e poi c'hai i, i comunisti, gli anarchici, ok? Eh, voilà, a che cosa serve la privatizzazione? Serve meno a farli guadagnare più soldi che a metterci ancora una volta nella schiavitù di dover lavorare eh, per loro, per eh, la borghesia capitalista. E poi quando la privatizzazione viene osteggiata dalla popolazione in modo molto forte, i neoliberisti hanno trovato una nuova, un, un, un metodo ingegnoso che si chiama New Public Management, cioè la nuova gestione pubblica, cioè trattare mh, le, eh, i, le, le, i servizi pubblici dello Stato come se fossero delle imprese. Quindi avere dei benchmark, cioè degli indicatori, avere cioè completamente disincarnare totalmente il lavoro, ma io non posso ragionare così, se io sono un infermiere o un dottore, io devo, devo, devo accogliere tutte le persone che, vengono, che hanno bisogno di me, non posso avere dei, dei, delle, delle, delle, delle, dei, degli indicatori o delle cifre prestabilite per determinare se sono efficiente oppure no. Non, non, non è un business plan un ospedale, è un servizio pubblico. Quindi tutti i malati vanno, eh, eh, eh, devono essere curati. Che, cioè, hai, hai capito. E, uh, allora ne, Arriviamo fino, fino, fi, fi, finalmente alla, alla decrescita, che è più che altro un termine per mh, in qualche modo uh, provocare, per stimolare la riflessione. Ok, non è, non è una cosa ben definita la decrescita, io non, non direi che ah, la decrescita è questo, c'è cioè una, una formuletta ben chiara, come ho appena detto, per il keynesianismo. <coughs> o per, per il neoliberismo. La decrescita è stata così una, un termine lanciato da certi intellettuali francesi e italiani negli anni eh, 70, 80, 90, 2000, per dire, oh ragazzi, guardate, siamo in un pianeta finito, eh, il capitalismo, eh, gli stati, eh, ci portano verso la crescita infinita, il pil, la crescita del pil infinita, il produttivismo, l'estrattivismo infiniti, ma il nostro pianeta è finito, non c'è abbastanza eh, materie prime, non ci sono abbastanza materie prime eh, e, risorse, e risorse energetiche per un una crescita infinita. Quindi la, la decrescita è più che altro un appello ad abbandonare la religione della crescita e del PIL, no? eh, a ricordare che, un, che, che una crescita infinita in un mondo finito è impossibile, a ricordare anche che la tecnologia non ci salverà perché se non ci sono abbastanza metalli e terre rare per fare i fotovoltaici, eh, le, eh, eh, i pannelli fotovoltaici, le, le, le paleoliche, eccetera, non, la, la transizione ecologica e energetica non eh, eh, ci toglierà d'inghippo. Siamo costretti a diminuire la nostra, eh, eh, pre, il nostro prelievo sulla natura. E eh, finisco eh, sulla decrescita dicendo che oggi è un movimento estremamente variegato. Okay. I primissimi sono André Gorz, uh, Georgescu Regen, uh, Ivan Illich in Francia, uh, poi vengono Serge Latouche in Francia e Maurizio Pallante, che ho intervistato nel mio libro sulla, sulla decrescita, uh, e che è molto, molto attivo e, e che è veramente un, un grande intellettuale, secondo me, di un'estrema precisione, di un estremo rigore e di un'estrema uh, umiltà e umanità. Uh, ma oggi si, si, si, si rivendicano il termine, il termine di decrescita, m, m, m, gente che va dall'estrema destra sino all'estrema sinistra. Non, non c'è omogeneità nel movimento della decrescita. Ehm. Ci possono essere eh, survivalisti eh, di estrema destra che si preparano all'armageddon armandosi per essere tutti contro tutti, fino a eh, quelli della semplicità volontaria che cercano di vivere in, come una formichina a livello locale con la loro comunità, eh, passando dai dal movimento delle transition towns che cercano di riprendere potere a livello della città, passando da quelli che sono a livello statale che propongono eh, delle misure eh, statali eh, attraverso eh, le elezioni come partito politico in Francia c'è un partito della decrescita che fa 1,5% alle elezioni ma hanno delle proposte che vanno in questo senso eh, che sono molto più radicali di quelle keynesiane. e attenzione a distinguere la decrescita dallo sviluppo sostenibile perché lo sviluppo sostenibile è un ossimoro, perché è un greenwashing è un eh, in qualche modo cercare di eh, rendere verde il capitalismo che continua a funzionare esattamente come prima cioè che ci porta al baratro e eh, in ogni caso, però, la decrescita è mh, abbastanza radicale, qualsiasi, siano le, le, qualsiasi sia la, diciamo, la, la sua incarnazione specifica, la decrescita è comunque una domanda radicale di diminuire il consumo, il prelievo dalla natura, ma anche il consumo, ehm, eh, perché i problemi sono radicali, perché stiamo andando verso l'estinzione, non stiamo andando verso il riscaldamento globale e l'innalzamento del, del, del livello dei mari, stiamo andando verso l'estinzione. Se voi cercate su Google Scholar, S-C-O-L-A-R, che è diciamo la parte Google della ricerca scientifica, e mettete existential risks, quindi existential risks, rischi esistenziali, voi scoprirete un, un dominio di ricerca interdisciplinare che sta iniziando a riflettere dalla climatologia fino alla sociologia sulla possibilità della nostra estensione, che è una vera e è possibile, e è, è oggi direi addirittura probabile, eh, eh, futuro eh, prossimo. Scusate per questa risposta lunghissima, ma almeno penso di avere posto le basi e il resto sarà più comprensibile. Esatto, hai sicuramente posto le basi per un discorso molto interessante. Parlando appunto del, del rischio esistenziale che la nostra specie corre eh, diciamo, per via di, eh, delle conseguenze che il modello di sviluppo capitalista porta con sé. Eh, io vorrei ehm, farti subito un'obiezione ehm, che è tanto spontanea e banale quanto può sembrare stupida, ma ehm, te la faccio perché secondo me è bene che la togliamo subito dal tavolo, no? Eh, L'obiezione è questa, se sentiamo parlare di decrescita, no? E quindi di una posizione abbastanza radicale come dicevi tu, che eh, predica quindi eh, l'abbandono del produttivismo, quindi eh, l'abbandono di questa ossessione di far crescere il PIL, di far crescere l'economia, eh, che predica una riduzione molto drastica dei consumi sia individuali, ehm, quindi mh, una riduzione degli stili di vita ma anche una, un, diciamo, una, razio una razionalizzazione mh, dei consumi industriali, no? per cui ad esempio eh, si mantengono solamente le industrie che sono davvero indispensabili ad avere dei servizi essenziali e via dicendo. Ecco, una posizione di questo tipo oggi per la cultura, la mentalità eh, che tutti quanti noi possediamo in quanto abitanti della società occidentale contemporanea, sembra Un'utopia irraggiungibile, no? sembra un, un bellissimo ideale, eh, però mh, sappiamo che mh, mai eh, si, si andrà in questa direzione. No? Quindi L'obiezione è un po' questa, cioè il discorso è bellissimo ma eh, parliamo solamente di un'utopia. In realtà tu mostri che ehm, è più che altro vero il contrario, ovvero è utopistico paradossalmente l'attuale modello di sviluppo, cioè è utopistico pensare che quello che stiamo facendo ad oggi potremo continuarlo a farlo anche in futuro. E, tu approfondisci questo tema appunto in quello che io chiamavo un pamphlet, senza naturalmente nessuna intenzione dispreciativa del termine pamphlet lo so, lo so, lo so. E, che anzi ne consiglio la lettura a chi ci ascolta perché è un testo molto breve ma che nella sua brevità è molto denso e dà veramente una, una panoramica insomma mol molto precisa, molto interessante è un buon punto di partenza per ragionare diciamo e appunto tu in quel testo eh, spieghi. Stai parlando, stai parlando del collasso della società dell'industria. Esatto, esattamente, esattamente. Tu lì spieghi che cos'è il collasso, perché lo stiamo rischiando, che cosa comporta, parli un po' dello scenario futuro, no? di quello che ci aspetta, come dicevi prima. Mi puoi un attimo descrivere appunto qual è questo scenario e quindi perché la decrescita non è un'utopia, ma al contrario è qualcosa che prima o poi dovremo adottare, che ci piaccia o no? Grazie, <ride> ma sarò più breve questa volta. Um, e innanzitutto premetto che quel libro è, o quel libretto, è una, una sintesi, ancora una volta l'ho già detto prima, ma mi piace ripeterlo, eh, una sintesi di moltissimi testi diversi che esistono in francese, in, in inglese e che non esistono per forza, cioè non esistono purtroppo in italiano e quindi uh, era per me necessario in qualche modo divulgare queste, di, queste cose, queste informazioni a, ai miei concittadini it italiani. Um, la decrescita o è una scelta o ci sarà imposta. Ed è molto meglio sceglierla e organizzarla piuttosto che prendersi il collasso in faccia e essere, diciamo, eh, sommersi dai problemi una volta che sarà troppo tardi, per eh, risolverli in modo ordinato. Questa è la, la questione. Okay. Eh, cerco di essere breve. Il, bisogna pensare al mondo come grandi, cinque grandi sfere, ok? Eh, ovviamente noi viviamo nella sfera sociopolitica, quella delle istituzioni, dei servizi pubblici, del welfare, e, diciamo, del, del, del, delle, dei, dei, dei funzionari che fanno funzionare lo Stato, appunto. Okay? ma anche la sfera sociopolitica è anche quando noi andiamo a votare tutto questo è la sfera sociopolitica l'organizzazione in qualche modo della società politicamente e socialmente parlando dopodiché c'hai ecosistemi okay? cioè le foreste, i mari, il clima due terzo c'hai uh, le risorse cioè le, le risorse energetiche e le materie prime tutte eh? quindi c'hai sfera sociopolitica Uh, ecosistemi, risorse e fra le due c'hai l'economia l'economia ha una parte che si può chiamare economia reale quindi quarta sfera economia reale quella dei beni e dei servizi eh, sì, dei prodotti e dei servizi cioè quando tu compri questa, questa borraccia è economia reale siamo in questa sfera e poi c'hai la quinta ed ultima eh, sfera che è quella della sfera finanziaria quella finanziaria cioè dove tu puoi comprare delle azioni delle obbligazioni dei buoni del tesoro eh, eccetera sono, questo, questo è il nostro mondo. Il nostro mondo essenzialmente può, può essere riassunto da queste, cinque, tre, eh, da queste cinque sfere. Collassare che significa? Tutte possono collassare. Ognuna, prese singolarmente, può collassare. Che cosa vuol dire il collasso della sfera sociopolitica? Che la, la società tale come la vediamo oggi non funziona più. Esci fuori la polizia non ha più nessuna autorità, nessuno ti chiede le tasse, ma nessuno ti fornisce più eh, il servizio ospedaliero, vai nei supermercati e, e sono vuoti, Um, le strade non sono più manutenute uh, l'internet diventa um, intermittente uh, l'autorità statale non può più regolare i conflitti e quindi magari le criminalità può, uh, um, e soprattutto le mafie Com vedete il, la Libia la Libia è uno stato collassato la Siria pure è collassata solo che il nord si è ricostituito in modo estremamente eh, bello l'utopia, non ho risposto all'utopia il suffragio universale, la se settimana di 35 ore o la giornata di 8 ore eh, erano tutte utopie. Il suffragio universale, cioè che include le donne, tutte queste erano utopie e poi sono diventate realtà. L'utopia è un, un, uno, una. una, un, una un una controargomentazione super facile dei neoliberisti per metterti a tacere no, no, uno bisogna dire sì, sì, l'utopia è un orizzonte verso il quale tendere io ho bisogno di avere un orizzonte per tendere verso, verso quello e, e devo attivarmi nel mio quotidiano nel mio lavoro nei miei, nei, nei, quando vado a votare ma anche nelle mie relazioni quotidiane con le persone a, a, a, della famiglia degli amici e dei miei vicini a, ad andare verso questo orizzonte quindi votare Okay, sfera macroscopica mesoscopica cioè in, me, in mezzo mi, mi, mi, mi implico nelle associazioni nel, nelle bene, nel bene, nel bene, nel bene beneficenze eccetera eccetera e poi a livello individuale effettivamente magari eh, non, ho una, non vendo, vendo la macchina non la utilizzo più non la compro magari co consumo meno eh, spengo la luce eccetera eccetera queste sono le tre, le tre ehm, come dire ehm, li, i tre livelli per eh, andare verso un, un, un orizzonte utopico, okay. eh, chiusa parentesi su, su, su, sull'utopia, al ritorno alle, alle sfere. Quindi la sfera, la, il collasso della sfera sociopolitica è la disorganizzazione totale della società. Gli ecosistemi quando collassano muoiono, eh? Eh, eh, una foresta eh, diventa deserto, eh, il mare si svuota di pesci, eh, il, la temperatura globale aumenta di 5 gradi. Eh, il bordello eh, totale da un punto di vista eh, biogeosferico, eh, cioè eh, la vita e la geologia, quindi eh, e l'atmosfera. Il collasso delle risorse significa che non ce n'è più, non c'è più petrolio, non c'è più metallo. Finito. Eh? Eh, L'economia reale, la, il collasso dell'economia reale, mh, la, la disoccupazione va al 40%, eh, non si trova più lavoro, eh, non, non, non, appunto i, i, i supermercati sono vuoti, eccetera. E poi la sfera finanziaria, che non c'è più una, uno scoppio in una bolla, ma proprio il collasso della sfera finanziaria sarebbe proprio la chiusura delle borse. Questo è, il, il collasso può essere inteso in queste cinque grandi sfere. Bisogna capire che noi stiamo agendo in ognuna di esse e che sono interdipendenti. Se io consumo tutte le risorse energetiche e di materie prime, tutto il resto si collassa. Stranne gli ecosistemi. Anzi, se, le se finissimo le risorse domani, noi come società torneremmo a, a, a, alle campagne, ma neanche alle campagne, proprio torneremmo a prima del Medioevo quasi, direi. Però gli, gli ecosistemi forse sarebbero salvi. Ok. Questo se collassano le risorse. Se collassano gli ecosistemi non c'è più umanità. Fine. Eh, se collassa la sfera finanziaria, può avere delle ripercussioni sulle altre, sulle altre mh, eh, sfere, ma senza per forza farle collassare totalmente. Eh, se collassa l'economia reale, anche, anche essa può, eh, diciamo, eh, influenzare eh, le, altre, le altre sfere, mh, in particolare la sfera sociopolitica che va a disorganizzarsi e quindi mh, ovviamente il collasso delle risorse sarebbe, nel senso che non le estra estraiamo più, ce ne sarebbero ancora, ma non possiamo più estrarle. Okay? Ora, ritorno su, sul collasso degli ecosistemi, perché il collasso degli ecosistemi è l'estinzione dell'umanità e quindi rispondo alla tua domanda dell'existential existen risks. Le, le, le, bisogna, do un, una sola informazione, si sta sciogliendo il permafrost. Il permafrost è quella um, fetta di qualche metro fino a diverse centinaia di metri di suolo ghiacciato che esiste in tutto il circolo polare artico. Quindi Alaska, ovviamente Polo Nord, ma soprattutto una grossa parte della Siberia, cioè della Russia. La nostra temperatura globale dal, mille, dal 1750 ad oggi ha aumentato di 1,1 grado in media sul pianeta. Significa che in alcune zone non è aumentato per niente. In Arabia Saudita faceva 55 gradi eh, un, un secolo fa e fa 55 gradi ancora oggi. Solo che il Polo Nord è aumentato di 20 gradi in media. La, il Sud della Francia è già aumentato oggi di 5 gradi in media. Quindi è una media mondiale quando diciamo 1,1. E già questa media di 1,1 sta facendo riscaldare il suolo del circolo polare artico a tal punto che il metano che è intrappolato in quel sottosuolo da milioni di anni, il metano è il gas che utilizziamo, insomma, lo sapete benissimo, ma che viene prodotto come il petrolio da, da processi anaerobici, cioè senza, senza ossigeno, eh, su milioni di anni di eh, esseri viventi accumulati sottoterra. Okay. Tutto questo metano che si è prodotto da questi processi eh, anaerobici sta eh, perforando poco a poco il suolo e sta venendo a galla. E ci sono finora otto crateri eh, che sono stati eh, trovati in una penisola siberiana, eh, a nord del, della Russia, eh, come delle bombe che sono scoppiate da sottoterra. Che cosa significa? Significa che la quantità di metano che c'è sottoterra nel circolo polare artico equivale in termini di effetti sul riscaldamento globale a tutta la quantità di gas a effetto serra che sono stati emessi nell'atmosfera mm. dal 1750 fino ad oggi. Cioè la quantità di, di, di gas, tutti confusi, tutti messi insieme, dal 1750 ad oggi ha fatto aumentare la temperatura di... 1,1 e probabilmente andremo verso 2,5-3, anche se ci fermassimo, eh, eh, fermassimo tutte le nostre attività oggi immediatamente. Quindi tutta la quantità che c'è sotto eh, eh, sotto il, per, il permafrost è esattamente quello che ci ha portato lì. Quindi noi saremmo, stiamo andando verso il, il raddoppiamento di quello che noi abbiamo prodotto come riscaldamento globale, perché noi quando riscaldiamo il pianeta attua, cioè come diciamo, um, inneschiamo dei processi che sono indipendenti da noi, di ulteriore riscaldamento del pianeta. Se questo accade ed, ed è sta accadendo, i climatologi parlano di 4 fino a 12 gradi in più di media a livello globale. In quel caso... Non è soltanto il collasso della società termoindustriale che accade, ma è l'estinzione della vita sulla Terra, perché con 12 gradi in media significa che ci sono 60 gradi, sei mesi all'anno in quasi la totalità del pianeta. Stiamo andando verso questo per il capitalismo. Quindi il problema è radicale. Non essere radicali significa essere stupidi, oppure complici. <ride> voilà, questa è la mia conclusione. Ok, eh, sì, mh, mi ricollego un attimo a quello che stavi dicendo tu prima, appunto ehm, per chi ci ascolta è stato diciamo, ormai dimostrato che c'è una soglia superata la quale il riscaldamento globale, quindi appunto il processo di eh, aumento della temperatura media del globo, eh, va avanti per conto suo, quindi a prescindere dal fatto che l'essere le umano con la sua attività industriale, eccetera, continui ad immettere gas serra nell'atmosfera. E quindi appunto come, come dicevi tu Fabrizio, eh, noi siamo, stiamo quasi per superare quella soglia, nel senso che c'è il rischio che eh, il riscaldamento globale sfugga completamente al nostro controllo, nel senso che inizi ad autoalimentarsi da solo e a quel punto non, eh, non c'è veramente nulla che si possa fare per fermarlo perché se anche cessassimo eh, di emettere qualsiasi tipo di, di gas serra mh, la temperatura continuerebbe ad aumentarsi per i fatti suoi sostanzialmente. E, ti faccio a proposito di questo un paio di domande e, la prima è una domanda eh, diciamo alla quale non pretendo naturalmente che tu abbia una risposta ma è una domanda che io faccio spesso a me stesso quindi la faccio anche a te magari eh, hai una prospettiva interessante al riguardo ed è ehm, tutte queste informazioni che sono a nostra disposizione no? sul fatto che eh, corriamo appunto questo eh, rischio esistenziale molto forte sono naturalmente a disposizione anche di chi eh, in qualche modo ha in mano le redini del, dello sviluppo economico attuale, no? Anzi, forse soprattutto quelle persone hanno modo di sapere eh, quanto, è quanto è rischiosa tutta l'attività che si sta portando avanti. E, tu come ti spieghi che nonostante, mh, nonostante questo mh, non, non ci si fermi? Cioè, è già capitato nella storia che delle civiltà collassassero, no? c'è un, un libro di, di Jared Diamond eh, che si intitola appunto Collasso, che racconta appunto di come nella storia alcune civiltà sono collassate, quali sono i motivi che le portano al collasso, eccetera. E, mh, la cecità delle classi dirigenti è uno di questi fattori, cioè uno dei fattori che può portare effettivamente a collassare una, una civiltà. Però forse nel nostro caso è diverso, nel senso che mh, nel nostro caso c'è proprio una consapevolezza scientifica corroborata molto forte eh, che riguarda appunto questo rischio. No? Quindi eh, mi sembra veramente paradossale che, non, eh, che le azioni intraprese ad oggi siano blande, inadeguate eh, Siano più che altro insomma delle forme di greenwashing, come dicevi tu prima, no? per cui si parla al massimo di sviluppo sostenibile, si parla di sostituire so, l'auto col motore termico a diesel o a benzina con eh, l'auto elettrica. E, tra l'altro è uscita da pochissimo la notizia che appunto si vuole dare, eh, mi pare per il 2035 lo stop alla produzione dei, dei motori termici, eccetera. Insomma, la domanda è un po' questa, tu com come ritieni possibile che nonostante la consapevolezza si continui ad avanzare verso il burrone? Wow, ehm, sì, è una domanda importantissima effettivamente, forse, siccome sono sociologo, eh, eh, parlerò ora di, di, di come la società è, è stratificata, in qualche modo tu... La, Vado a, a, al semplice, okay? sto, sto per semplificare mh, estremamente, eh? non, bisogna, non bisogna prendermi letteralmente, però è per dare un'idea di, di come bisognerebbe immaginare un po' eh, le cose. Eh, le nostre società, eh, soprattutto occidentali, parlo di quelle occidentali in, in particolar modo, eh, sono caratterizzate così, hanno una fetta di classe media eh, abbastanza conseguente, ma che non è la maggioranza. Ok, um, a meno che no, tu non includi nella, nella classe media anche in realtà quello che bisognerebbe considerare come delle classi popolari povere, eh? classi lavoratrici popolari povere, uh, uh, quindi diciamo che 20-30% della popolazione ha un buon livello di vita e una buona educazione, uh, poi ce c'è un una grossa fetta uh, che uh, sono tutti gli altri subordinati, eh, uh, quelli che fanno i lavori più umili, per esempio. Okay? E poi c'è una piccolissima fetta di persone che sono uh, i, più, uh, i più ricchi. Um, quelli che hanno in mano il potere politico ed economico sono questa piccolissima fetta dell'1%. Ok? Um, <coughs> La, la, I lavoratori più dominati, quindi mh, i, i lavoratori eh, sottopagati, che hanno, che po poco qualificati, eccetera, questi no, non hanno fatto, non sono stati messi in grado di fare bene la scuola, non è colpa loro, no? perché il neoliberismo colpevolizza gli individui per i loro uh, insuccessi, ma in realtà quando uno è povero non è per colpa sua, è, colpa, è per colpa della società nel suo insieme e dello Stato per come è organizzato. Scusatemi. Um, uh, questa fetta di popolazione è talmente occupata dalla sopravvivenza, è talmente oberata di lavoro, è talmente ehm, eh, demonita, si dice in italiano, non mi ricordo più, demonita esiste, sì, eh, insomma, sprovvista, di, sp sprovvista di, ehm, eh, di cultura, di tempo per eh, coltivarsi, per leggere le informazioni, eccetera, ok. Quindi questi proprio sono tagliati fuori da, questo, da questi problemi. Purtroppo non sarebbero neanche in grado di, di capire bene anche il nostro discorso. Okay? Questo video si sta eh, indirizzando purtroppo a quella classe media soltanto, che ha al, almeno che ha i, i strumenti intellettuali cognitivi per poter capire. Ma dentro questa classe media, cui tu ed io facciamo parte, eh, c'è una, una piccola, una, una, un sottogruppo che non è la maggioranza, di cui tu ed io facciamo ancora una volta parte, che è di, di quella classe media più mh, informata, eh, con il, direbbe Pierre Bourdieu, il grande sociologo francese, eh, con, il, con, con, con, con eh, molto capitale culturale, perché abbiamo fatto le scuole, abbiamo fatto l'università, magari abbiamo fatto un dottorato, leggiamo tanto, eccetera, eccetera. E quindi noi siamo effettivamente... Più o meno coscienti di tutte queste cose. Ma siamo una minoranza, come vedi. Siamo una minoranza all'interno della classe media e siamo una minoranza sul, sulla popolazione intera. Poi, questa è per dare una visione globale. Dopodiché, nell'1% più ricco, c'è un'altra di distinzione da fare. Fra quelli che uh, fanno parte della borghesia capitalista o dell'alta dell borghesia capitalista, ma che non si occupano di... Uh, far funzionare quel sistema per esempio questi ricchi personaggi di cui mh, parlavamo prima hanno diversi figli e non tutti i figli diventano capitani di industria uh, ce n'è uno che va a diventare grande matematico l'altro che va a vivere con i lupi l'altra che va a diventare grande mh, eh, eh, mecenate dell'arte dell contemporanea l'altro che va a diventare esperto di musica classica okay? poi c'è un'altra parte che va ad occuparsi quindi del, del capitale o della, della cosa pubblica, quindi che passa dalle grandi scuole e diventa eletto, go governante, eccetera, tipo eh, Calenda, per esempio, eh, per esempio, che fa parte di questo tipo di, di estrazione, senza essere neanche fra i più ricchi in realtà, eh, ma diciamo gli Agnelli, per esempio, un altro, un altro esempio. E... Um, <coughs> e, e, e uh, e questa parte qui che si occupa della cosa pubblica e del gran capitale si divide a sua volta in due categorie. Quella che crede alle menzogne che racconta il resto della popolazione e che quindi mette in atto le politiche neoliberiste pensando sinceramente che sono le migliori per il pianeta, Ok, quindi gli alti funzionari in Francia facciamo la distinzione tra alti funzionari e funzionari semplici. Gli Alti funzionari sono i funzionari che hanno delle cariche estremamente dirigenziali di, di, di, di importanza capitale. Ma tra questi alti funzionari ce ne sono una valanga che non hanno sinceramente idea di queste cose di cui stiamo parlando e che sono talmente ehm, mh, lobotomizzati dalle scuole Sciences Po eh, eh, o le grandi scuole francesi eh, oh. che insegnano eh, questi due che abbiamo qua in basso a, a destra eh, Milton Friedman e Friedrich von Hayek eh, e sono talmente lobotomizzati che mettono in atto semplicemente quelle politiche senza neanche pensarci e poi c'hai l'altra parte che in realtà sa esattamente cosa sta facendo a tal punto a tal punto che eh, i più ricchi stanno già comprandosi bunker eh, e eh, intere ehm, isole per salvarsi dal collasso generale futuro. Elon Musk pensa di andare nello spazio per salvarsi dal fatto che la terra è spacciata. Eh, altri grandi ricchi della Silicon Valley hanno comprato interi eh, bunker o intere isole eh, per, coltivate a permacultura con eh, energie rinnovabili per salvarsi eh, la, la pelle quando sulla terra, sulla terra ferma, eh, tutto sarà collassato. Quindi sanno esattamente cosa stanno facendo e continuano eh, imperterriti. Macron eh, in questi giorni sa esattamente che cosa sta facendo con la famosa riforma delle, delle pensioni che sarà arrivata, di cui l'informazione sarà arrivata eh, fino in Italia eh, sicuramente. Eh, questa gente qua sa esattamente. C'è un libro, purtroppo non è stato ancora mh, tradotto, spero che lo sia, perché gli altri suoi libri sono stati tradotti in italiano, di un um, filosofo francese che si chiama Gregoire Chamayou, C-H-A-M-O-Y. Uh, Ouh, e Chamaillu um, che cosa fa? Prende una serie di testi di um, capitalisti uh, dagli anni 30-40 fino agli anni 70 e analizza come queste persone hanno detto: Wow, c'è il contrattacco dei quattro movimenti sociali di cui ti dicevo prima: gli ecologisti, sindacalisti, eccetera, e uh, dei chinesiani che sono dappertutto. Uh, sono nelle scuole di economia, sono nei m, giornali eh, di economia e sono nei ministeri di economia e dobbiamo contrattaccare contro il chinesianismo per instaurare di nuovo il potere della classe dominante della, e, e, e quindi del capitale. E lui proprio riprende come queste persone parlano fra di loro chiaramente di come riconquistare il potere e toglierlo a, uh, i cattivi maestri, come li chiamano loro, della sinistra, tipo Gilles Deleuze, tipo uh, Marcuse, tipo Debord, ma per parla, parlare della Francia, ma uh, ovviamente e, e ne esistevano, il maggio 68 è arrivato anche uh, in Italia, ovviamente. In quell'epoca uh, c'era appunto questa questo, questo, um, uh, quest attività politica della popolazione uh, estrema e i capitalisti hanno poco a poco uh, ripreso il potere. E questo libro, che non esiste ancora in italiano, ma che esiste in inglese, um, si chiama La Società la Società Ingovernabile, quindi La Società Ingovernabile, in riferimento a questi movimenti sociali che sono attivi, che manifestano, che scioperano, che ottengono un sacco di vittorie. No? E, e il libro ripercorre eh, le, le strategie che i capitalisti hanno messo in piedi per... Eh, contrattaccare tutto questo e quindi appunto tutto quello che ho detto prima distruggere il welfare, eh, creare la, la, la, la disoccupazione strutturale per far paura ai lavoratori ehm, eh, depoliticizzare il discorso pubblico non si parla più di il, il termine di borghesia capitalista ormai è diventata, ah oh, ma sei un comunista stalinista se utilizzi questo termine, no no no, è scienza è sociologia, non bisogna neanche essere dei marxisti eh, 2.0 per utilizzare il termine è una realtà storica sociologica molto ben, tutti sappiamo che cosa sono gente molto ricca, che puoi investire, che decide di come migliaia di persone lavorano al loro servizio. Questa è la borghesia capitalista, non ci vuole tanto a, a, a capire che cos'è. E, e, e quindi niente, spero di aver risposto alla tua domanda, quindi queste persone qua si riorganizzano. Un altro esempio ti posso dare che mi aveva scioccato è il premio Nobel per l'economia. Il premio Nobel per l'economia non esiste, ok? Pre I premi Nobel sono cinque, la pace, ehm, la letteratura, la fisica, la medicina e la chimica. Basta. Dopodiché, nel 1906, ed esistono dall'inizio del, del, del XX secolo, Alfred Nobel aveva fondato la sua fondazione, mi ricordo più all'inizio del novecento, alla fine del, dell'ottocento, non mi ricordo, giù di lì. Nel 1968 la Banca Nazionale di Svezia fonda il, il premio, che si chiama Premio della Banca di Svezia in onore di Alfred Nobel per l'economia. Questo è il vero titolo. Siccome è troppo lungo, i media hanno iniziato a dire il premio Nobel dell'economia quindi lo assimilano, fanno, lo fanno assimilare alla gente al ah, premio Nobel che ha ovviamente questa specie di capitale simbolico che la gente wow, premio sì. Nobel, fantastico, sei quasi santificato in modo laico. Per fare la stessa cosa con eh, eh, la, la scuola di Chicago di Milton Friedman, di cui la metà, la metà dei premi Nobel dell'economia, cioè dei, del falso premio Nobel per l'economia, è andata a gente della scuola di Chicago, la metà, e il 70% degli americani. Perché, per fare che cosa? Per legittimare le teorie neoliberiste e scalzare quelle keynesiane, chiaro. La seconda domanda sempre sul tema appunto del collasso ecologico e quant'altro che ti volevo porre, è anche questa diciamo più una mia curiosità personale che altro, tu appunto prima spiegavi che di fatto i movimenti ecologisti non sono eh, un'invenzione recente ma anzi hanno una storia che è ben più lunga di quanto si potrebbe pensare. Ti vorrei chiedere, ehm, ad oggi ci sono ehm, dei nuovi movimenti ecologisti, chiamiamoli così, che possono essere, diciamo, vanno dal Fridays for Future a Extinction, Extinction Rebellion, eccetera, eccetera. E, tra tutti questi vari movimenti, ehm, che siano nazionali, sovranazionali, eccetera, ce n'è qualcuno eh, che in qualche modo, diciamo, ehm, ottiene la tua simpatia più di altri, nel quale tu riponi delle speranze particolari? Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutte le forze e non basterà un solo movimento per cambiare... Ovviamente di tutto questo abbiamo parlato di, di cose deprimenti, del problema e di quello che ci aspetta, non abbiamo parlato di quello che bisognerebbe. Mi piacerebbe, scusami, riprendere la tua, la tua domanda e, e, e, e se mi permetti allargarla appunto a cosa bisognerebbe fare. Cosa bisognerebbe fare è mastodontico. Eh? Significa... Ovviamente smantellare eh, il capitalismo, il capitalismo finanziario eh, a, al più presto per instaurare la sovranità dei lavoratori, la democrazia dei lavoratori sul loro stesso lavoro. Eh? Questo è il comunismo. Eh? Il comunismo non è lo stalinismo. Tutti i comunismi reali sono falsi comunismi. Non hanno niente a che vedere con la dottrina marxista e eh, dei movimenti sociali. Eh, realmente comunisti, quelle sono dittature totalitarie eh, che eh, mh, tolgono alla, alla popolazione generale per dare a una piccola oligarchia di Stato. Non ci sono più i capitalisti privati, ma dei privati cittadini sono diventati Stato e si sono appropriati della totalità del, del paese. Questo è stalinismo, questo è la Cina, eccetera. Invece il comunismo è la democrazia radicale dei lavoratori sul loro stesso lavoro, cioè io possiedo il luogo in cui lavoro, eh, io voto <coughs> eh, insieme a tutti i miei colleghi di lavoro, su co insieme su cosa andiamo a fare, insieme della nostra, stessa, del nostro, del no della nostra attività lavorativa, e, uh, e siamo aperti sulla società per ascoltare i bisogni della società e rispondiamo ai bisogni della società non per fare arricchire un borghese capitalista che ha come unico obiettivo quello di arricchirsi e mantenere il potere e i suoi privilegi okay? mm -hmm. um, questa è la prima cosa la seconda cosa più, mh, um, cioè, più concretamente se abbiamo il riscaldamento globale se stiamo andando verso la fine delle risorse questo implica uno sconvolgimento dei nostri modi di vita <coughs> che vanno dal cibo fino a questa uh, comunicazione, che non sarà più possibile fra um, 10, 15, 20 anni. Eh, domani, eh? Non, non, eh, non fra un secolo, eccetera. Uh, cioè, cosa, co cioè, non, non so se, se, se, se, eh, eh, se ci rendiamo conto di, de, de, della, della sfida che abbiamo di fronte a noi. Quindi, innanzitutto, bisogna smettere il prima possibile di emettere dei gas a effetto serra, ok? Quindi bisogna eliminare tutte le attività inutili, eh? Eh, la fast fashion, eh, le macchine di lusso, il lusso in genere, per esempio, ma per dire, eh, ma anche ehm, i pannelli pubblicitari in LED in mezzo alla, alla, alla, ai metro, cosa, ok? Eh, tagliare tutto quello che è possibile tagliare sul funzionamento normale, uh, coibentare gli edifici per consumare meno, uh, rilocalizzare tutta la produzione di tutto, ovviamente non è possibile, ma bisogna utopicamente, cioè tendere verso l'orizzonte di rilocalizzare il massimo di cose possibili là dove abitiamo, in modo tale di avere chilometro zero, non solo del nostro, del, nostro, del nostro pomodoro, ma anche del nostro vestito, persino del nostro, del nostro smartphone. Okay. Um, ovviamente mh, i lavoratori devono essere protetti in tutto questo, eh, ma tra l'altro il lavoro non manca, perché dobbiamo rilocalizzare uh, vitalizzare le campagne. Oggi c'è soltanto um, 500.000 uh, europei su 500 milioni che lavorano per coltivare il cibo. Una parte che va agli europei, una parte che vendiamo sui mercati internazionali. Bene, dobbiamo passare da 500.000 europei su 500 milioni a qualcosa come 100 milioni di europei, cioè un europeo su 5, c'era un'estimazione che diceva un europeo su 5, se finisce il petrolio, un europeo su 5 deve ritornare alla terra, se vogliamo mangiare. Non c'è nessun paese al mondo che in questo momento sta andando in questa direzione qua, di dire ok, ritorniamo alle campagne, perché ovviamente passerebbero per dei, dei, dei, dei pazzi, no? Ma certo, è ovvio, perché non si parla dei veri problemi, se i media non appartenessero ai miliardari alla stessa borghesia capitalista, ovviamente questo tipo di, di, di conversazioni e di informazioni che stiamo... e che non so quante persone guarderanno, ma sicuramente, pur, purtroppo per noi due, molto poche sicuramente, ma sicuramente meno di una televisione nazionale. Se queste informazioni passassero quotidianamente nelle televisioni nazionali, le persone sarebbero informate, sarebbero trattate come degli adulti, e mh, quindi in modo democratico si potrebbe tutti insieme dire ok, cosa facciamo? Allora piantiamo alberi, ok? Se, se, se piantassimo miliardi di alberi in tutte le zone disboscate dell'equatore, dell eh, potremmo assorbire fino al 25% dei gas a eh, effetto serra immessi nell'atmosfera. Un'altra grossa parte verrebbe dal, eh, potrebbe ritornare dal, dalla ripopola, dal ripopolamento delle, delle balene nelle, nelle, nei, nei mari, perché le, le balene sono passate da 5 milioni a 3 milioni eh, negli ultimi decenni, eh, per tutta una serie di ragioni, eh, fra cui eh, l'uccisione, lo sfruttamento delle balene, fino all'inquinamento, eccetera. Ma loro, attraverso i, le loro deiezioni, eh, le loro feci, eh, alimentano il plankton, il fitoplancton, cioè le, le, il plancton vegetale del mare, che eh, vive grazie alle feci delle, delle, delle, e che quindi permette di captare il carbonio. Quindi ripopolare i mari delle balene, uno non ci pensa, ma può aiutare tantissimo il, um, il, il riscaldamento del clima. Ehm, e poi uh, rilocalizzare tutto, come dicevo. Quindi cercare di coltivare il massimo di cose possibili, ma anche eh, il fatto di rimettere le persone a lavorare manualmente eh, e a essere il massimo, il, più, il, il, il massimo possibile autonomi da un punto di vista artigianale cioè riparare le cose, fare delle leggi contro l'obsolescenza programmata, e quindi permettere a tutti i, i, i, i, come dire, le, le, le, i dispositivi tecnici di essere riparabili, e quindi di durare di decenni, eccetera, eccetera. È la le, le, queste sono le cose da fare urgentemente, e noi stiamo andando esattamente nella direzione opposta quindi ovviamente io ho oh, l'ottimismo dell'azione quindi accetto di fare questa intervista e nei miei corsi con i miei centinaia di studenti riesco sempre un modo uh, per parlare di queste tematiche qualsiasi, cosa, la, la, la, qualsiasi sia il tema del corso che sia sociologia del digitale che sia sociologia delle scienze riesco sempre a parlare di capitalismo perché è una questione di, esiste, di, di, di rischio esistenziale ma uh, di fatto da un punto di vista della ragione è il pessimismo della ragione, perché eh, Meloni, eh, ma anche Biden, Biden dopo Trump sembra quasi un paradiso, ma è un neoliberi neoliberista, aveva promesso 20 miliardi a Lula, eh, cioè al Brasile, per salvare l'Amazzonia quando era in campagna elettorale, e ora che è al potere Lula è stato eletto, gli ha dato solo 50 milioni di dollari. Voilà. No, no. E te, vi potrei purtroppo dare una sfilza di, di, di, di, di eh, cattive notizie, ma la cattiva notizia non deve rassegnarci, deve svegliarci e attivarci e andare a parlare, andare a leggere, ma anche andare a parlare con i nostri vicini sul luogo di lavoro, cambiare lavoro, cambiare il modo in cui facciamo il lavoro, eccetera, eccetera, eccetera per cercare di mm, cambiare il mondo. Perché attualmente, se siamo così pochi, è ovvio che è come svuotare il mare con un secchiello. Ma più saremo, più uh, potremo uh, essere efficaci. Certo. Non so più certo. se risponde alla tua, la tua domanda. Ma... No, assolutamente sì, assolutamente sì. E, iniziando a parlare un pochino appunto della soluzione, no? quindi tu dicevi prima stiamo parlando tantissimo del, del problema per ovvi motivi, eh, sarebbe anche il caso però di parlare delle soluzioni tu adesso hai citato, eh, insomma tutta una serie di soluzioni pratiche e pragmatiche che potrebbero essere messe in campo. Politiche, beh, politiche, beh, politiche, politiche, politiche. Esattamente. E, il, punto, il punto della questione però è appunto di natura politica, no? nel senso che, come sottolinei anche tu eh, nel corso delle, delle tue riflessioni, dei, dei tuoi testi, eh, il problema di fondo ha, ha a che fare anche con eh, il tipo di democrazia che attualmente è in vigore no? che è naturalmente un sistema rappresentativo no? il che significa che il popolo che formalmente ha il potere di fatto non, eh, non governa direttamente ma eh, diciamo, esprime il suo potere votando dei rappresentanti che una volta eletti governano diciamo per lui no? tu inizio intervista eh, un po' in modo provocatorio ma eh, cogliendo il segno dicevi che di fatto è come se non quelle in cui viviamo non sono delle democrazie, per cui la, la domanda che adesso ti pongo è eh, spiegaci un attimo quali sono i limiti eh, del rappresentativismo, quindi della, della democrazia per come la conosciamo oggi e eh, parlaci un po' della soluzione, ovvero del, del tipo di democrazia che ti piacerebbe eh, che si instaurasse. Ho, ho dimenticato di dire comunque in tutto questo, qualunque siano le rivendicazioni, solo i movimenti sociali possono cambiare alcun, qual, qualcosa, e eh, nella storia mh, le cose sono cambiate sempre perché eh, le, le, i popoli si sono auto-organizzati, eh, hanno condiviso conoscenze, si sono organizzati in modo politico, con i sindacati, con le manifestazioni, con gli scioperi soprattutto, il capitale ha paura dello sciopero, perché lo sciopero eh, in, in, intacca la sua, il suo meccanismo perfettamente, oleato eh, e, e quindi fluido, um, oleato, um, e, uh, e, e quindi il movimento sociale è, diciamo, il vero soggetto della storia che può tenere testa alle élite, ok? Questo è prima di tutto una cosa. Quindi tutto quello che ho detto, anche quello che sto per dire adesso, deve essere portato dai movimenti sociali. Dalla uh, protezione dell'ambiente, all'autonomia uh, alimentare, fino alla riscrittura della Costituzione, ed è di questo di cui voglio parlare per rispondere alla tua domanda, deve essere portato dai movimenti sociali. Allora, che cos'è una democrazia? Okay. La, significa il potere del popolo, per il popolo, attraverso il popolo. La democrazia è nata ad Atene, No. È nata in Grecia, Atene non era l'unica città ad avere un modo di funzionamento uh, democratico. Dico subito che era estremamente limitato, perché c'erano gli schiavi e perché le donne non avevano diritto di cittadinanza. Ok, quindi, fatte salvo queste due cose gravissime, ok, che oggi non bisognerebbe ovviamente riprodurre, eh, il loro sistema è fra uno dei migliori, probabilmente il migliore, il più democratico della storia che sia mai esistito. Uh, insieme a qualche altra esperienza anarchica o anarco comunista che è esistita. In Siria del Nord il Rojava è uno di questi, il Chiapas, uh, C-H-I-A-P-A-S, in Messico, uh, poi alcune piccole esperienze così, per esempio la città di Marina Leda in Spagna, o Barcellona durante la guerra civile del 36 del 39, questi sono grosso modo i soli, pochissimi eh, esempi di vera democrazia che sono esistiti nella storia dell'umanità. E eh, quindi in cosa viviamo noi? No? Noi votiamo, cioè, no. Per Aristotele, ma anche per Montesquieu, molto più tardi in Francia nel 1700, ma per Aristotele eh, nel IV eh, secolo, mi pare, eh, a, avanti eh, eh, prima di Gesù, eh, per loro la democrazia era il sorteggio. Non l'elezione, dicevano Aristotele e molto più tardi di Montesquieu. Il sorteggio è lo strumento della democrazia. L'elezione è lo strumento dell'oligarchia, cioè del potere dei pochi. E noi, e noi chiamiamo democrazia delle oligarchie. Quindi, proprio c'è già un errore di filosofia politica di base storico. Ok, però votiamo direte voi, quindi comunque possiamo decidere delle cose, sì ma che cosa decidi esattamente? Decidi una volta ogni cinque anni da chi farti dominare e poi non hai più voce in capitolo su niente di quello che passa in mezzo ai due momenti in più quando tu vai a votare c'hai le manipolazioni mediatiche che ormai mh, sono estremamente evidenti perché questi media appunto appartengono a quelle stesse multinazionali agli stessi proprietari delle multinazionali quindi sono dei media che vanno a creare una cultura neoliberista, individualista per la competizione, per il valore del lavoro se non lavori sei un nulla facente il lavoro deve essere per forza l'impiego pagato se no, non è lavoro, quindi la fa la donna eh, o l'uomo, ma mh, purtroppo nella nostra società più che altro le donne a casa che lavorano, che puliscono, che si occupano dei bambini, non è lavoro perché non è pagato. E che cos'è se no? Ovvio che è lavoro. E poi il pensionato che eh, eh, non dovendo più lavorare dove lavorava prima può dedicare il suo tempo a occuparsi dei suoi nipoti oppure a, eh, per un'associazione eh, in favore dei migranti, dico una cosa a caso, non è lavoro quello? Però no, siccome non è retribuito, non è dentro un salario, non è lavoro. No, no, il lavoro è tutto questo. È, è dappertutto il lavoro, ok? E um, perché parlo di questo? Ho perso il filo. <ride> um, come posso... Uh, vai, vai, vai. Stavamo parlando del fatto che appunto eh, noi, tu dicevi, c'è un errore nella filosofia politica di base, perché appunto eh, si... Ah, si, si stavo è, dicendo, si esatto, si esatto. Si Quando... ...dei sistemi basati sull'elezione, che in realtà nella storia era un meccanismo considerato oligarchico perché ha sempre portato al potere di fatto un'elite, eh, insomma, riassumo un pochino, che di fatto non è controllata dal popolo, non fa gli interessi del popolo... Eh, e quindi si sì, instaura un'oligarchia un diversamente da quanto avviene se eh, diciamo, si instaura un sistema politico basato sul sorteggio, qui ti, ti, ti ridò la parola. Sì, sì, sì, e infatti stavo dicendo che durante le elezioni la, le persone eh, sono, sono manipolate, da, dic, diciamolo veramente, da, da, da, dai media che appartengono appunto a, a, a, alle multinazionali, insomma ai più ricchi, e, e, e che quindi difendono questo tipo di sistema, e, e, e che, non, che non, non diranno mai, eh, non, non daranno mai abbastanza voce alle, alle, alle, alle informazioni più, determinanti per il nostro futuro, oppure alle soluzioni più radicali, eh, appunto, eh, di cui avremo bisogno. Ehm, voilà. Questo è per quanto riguarda le nostre false democrazie, che sono in realtà delle repubbliche eh, liberalizzate, democratizzate, ma non sono delle democrazie, ok? Uh -huh. Per avere la vera democrazia, che cosa, di cosa abbiamo bisogno? Di riscrivere le nostre Costituzioni. Noi dobbiamo ri riscrivere totalmente le nostre costituzioni. E questa è una rivoluzione. Rivoluzione non significa tagliare delle teste. Storicamente può accadere, ma la, la, la rivoluzione vuol dire cambiare radicalmente di regime politico, che regge una società. Quindi abbiamo bisogno di una rivoluzione, nel senso che dobbiamo riscrivere le nostre costituzioni da zero, da zero okay? Perché nulla più va, nelle no neanche in quella italiana, che molti dicono, oh, è la costituzione più bella del mondo bla bla bla, no. Quello bisognerebbe fare. Vi do la mia modestissima mh, scaletta di quello che eh, cercherò di scrivere nel terzo pamphlet della trilogia di cui parlavamo prima. Ci, vuole, ci vogliono delle nuove istituzioni. Prima di tutto, il Parlamento che oggi è in due camere, cioè in due, sì, in due camere, la Camera dei Deputati e il Senato in, in la maggior parte dei paesi, quasi nessun paese è unicamerale, Um, dovrebbe essere a mio modesto avviso ovviamente mi baso là ancora su vaste ricerche non semplicemente delle speculazioni utopiche di eh, eh, comunisti eh, pazzi ma il frutto veramente di studi storici, sociologici anche su esperimenti eh, eh, che sono stati fatti negli ultimi decenni ci vorrebbe una camera sorteggiata e una camera ehm, eh, Costituita da eh, rappresentanti di diversi settori della società. Allora, la camera, la camera sorteggiata deve funzionare così. Poco importa quanti cittadini, possono essere 100, possono essere 200, possono essere 500, questo è un dibattito secondario in questo momento, ok? Questa prima camera deve essere sorteggiata per essere rappresentativa non nel senso della delega, ma nel senso della rappresentatività socio-demografica della popolazione. Se ci sono metà donne e metà uomini, ci devono essere metà donne e metà uomini in questa, in sorte in questa camera sorteggiata. Ci sono in realtà sei criteri. Quella del sesso, l'ho appena detto, quella della categoria socio-professionale, quella del, dell'età, eh, quella del livello di studio, quella del eh, tipo di regione in cui vivi, cioè mh, se vivi in città o in piccoli centri urbani o in campagna, e poi della regione mh, geografica, eh, che ne so, eh, Lazio, Sicilia, eccetera. Questi sono i sei grandi eh, criteri che sono stati isolati per avere quasi perfettamente eh, un, un certo numero di cittadini rappresentativi della totalità della popolazione. Uh -huh. Cioè lì... usando l'immagine potremmo dire che eh, bisognerebbe in qualche modo in questa prima camera riprodurre una società in miniatura attraverso, attraverso il sorteggio, quindi in questo senso deve essere rappresentativa della società reale nel senso che in miniatura la, appunto la popolazione rispecchia perfettamente le caratteristiche eccetera, le proporzioni della, della popolazione reale. Esattamente. E... Questo perché? Perché ad oggi nei nostri parlamenti abbiamo una maggioranza di uomini, quasi nessuno della classe la lavoratrice, sono tutti giuristi, eh, politologi, avvocati, cose di questo genere, e, ehm, e sono quasi tutti delle classi più uh, alte. Quindi sono i ricchi, maschi, bianchi, dominatori, capitalisti, che fanno legge per tutti quanti. Cioè, in che momento ci siamo detti che questo poteva essere democratico come, come, come modo di governare la società? Boh, questa è una prima, una prima, una prima cosa. Ehm, subito obiezione. Ah, ma quindi significa che metterai anche il lavoratore più stupido, più ignorante? Del... Allora non bisogna aspettare questo ancora una volta vi posso dare non so se voi funzionate con uh, bibliografia ma se mi chiedi dei, se qualcuno mi contatta se tu vuoi che io ti do dei testi uh, ne, di, ne cito uno okay? uno per già porre le basi è um, i principi uh, o principi del governo rappresentativo di Bernard Manin Bernard Manin e, uh, ma ce ne sono mille altri ok. dimostrano che non bisogna aspettare che i, i cittadini siano coltivati, acculturati per fare politica. È attraverso la politica che i cittadini si, si coltivano. È esattamente al contrario. Okay. E uh, come si coltiva? Innanzitutto perché sono responsabilizzati, tu gli dai le chiavi del Parlamento a, al panettiere di sotto casa, che è magari quasi a, a, a, analfabeta in Italia, eh? uh, in Francia meno sociologicamente parlando, ovviamente non c'è nessun disprezzo in quello che sto dicendo, eh, perché, ripeto, non è colpa delle persone che hanno analfabeta, se è analfabeta, ma dello Stato e della società nel suo insieme. Ma se io do il potere al panettiere an an analfabeta, eh, che cosa farà? Farà eh, cose di cattiva qualità o stupide o magari... No, no, no, no, no, assolutamente no. Perché innanzitutto in questo sistema sarà messo in grado, ok, di lavorare, sulle leggi, sarà esposto a un dibattito contraddittorio di persone esperte al di fuori del Parlamento stesso. Cioè, si farà venire, per fare una legge sul nucleare, per fare una legge sul cibo, per fare una legge sul pane, per fare una legge sullo sport, tante persone della società, degli esperti, che hanno posizioni diversi, diverse, e es che, po che potranno esporre il loro, il loro punto di vista appunto ai, ai, ai sorteggiati, non agli eletti, ai sorteggiati i quali responsabilizzati, cioè carichi di questa, di questa responsabilità di occuparsi del bene comune, dell'interesse generale, nel 100% dei casi, diventano delle persone estremamente studiose, estremamente responsabili. Okay? Tutto comincia dalla scuola, quando tu inizi a dire a un bambino, sei nullo, sei, sei una, una inutile, sei una cosa che eh, tu non sei studiato, la persona si, si, si, si convince di questa cosa qua e ovviamente... A, si autocensura e dice, ah, la politica non, è, non fa per me. E, e ovviamente il sorteggio non significa che chiunque... Ehm, allora, il sorteggio significa che chiunque può essere sorteggiato e che le persone che sono sorteggiate non sono obbligate ad andare. Quindi eh, possono rifiutarsi. Ma, come la sociologia dimostra, Um, le donne o i più poveri, o i più, um, quelli che hanno meno capital, capitale culturale, meno studi, insomma, eh, tendono a rifiutare di più, proprio per autocensura. Quindi, quando tu fai il sorteggio, devi ottenere quella quantità di persone di quella categoria, fino a che tu non hai il giusto numero che in percentuale corrisponde alla popolazione, la, la, la, la, il sorteggio non è finito. Ok? Quindi se hai l'80% di donne che ti dicono no, e eh vabbè, farai più chiamate fino a che non troverai metà di donne per andare in quel Parlamento. Si espongono quindi a questo dibattito contraddittorio. Possono essere affiancati dai formatori che gli spiegano come funziona la macchina parlamentare e legislativa, no? non sono abbandonati a se stessi. E ultimo elemento, no, altri due elementi, no, l'ultimo elemento, sì, sì, c'è un controllo, e una revocabilità in qualsiasi momento, quindi io... Tu, io ti sorteggio, tu accetti, ma una volta che sei, sei stato accettato abbiamo già un controllo su chi tu sei, Riccardo Scaffidi, e cosa hai fatto nella tua vita. Se hai fatto delle cose anche non illegali, ma immorali, noi come cittadini possiamo eh, decidere di non mandarti nella, nella, nella, nella camera e possiamo revocarti in qualsiasi momento se noi ci auto, ehm, eh, auto ehm, eh, come si dice... Ehm, se, se decidiamo in qualche modo, se ci organizziamo in modo tale da uh, decidere che con un voto nazionale uh, ti, ti revoco il posto perché sei stato indegno. Oggi noi votiamo e loro restano lì. Possono essere mafiosi, evasori fiscali, quello che volete restano lì. Eh, la seconda camera, non so se vuoi farmi una domanda su questo, ma la seconda camera um, è uh, più che altro rappresentativa dei diversi settori della società, quindi le professioni, le corporazioni, le associazioni e i collettivi cittadini. E quindi tu ti puoi immaginare il Greenpeace, eh, Emergency, eh, gli avvocati, i ricercatori, i climatologi, i giornalisti, eccetera. Ogni, ognuna di queste categorie ha un rappresentante dentro questa seconda camera. Uh -huh. E ovviamente queste due camere si fanno, fanno, fanno, fanno uh, uh, le leggi. Il governo potrebbe essere lui eccezionalmente elettivo, perché i greci e stessi avevano, diciamo, quelli che si occupavano ad Atene della democrazia erano, diciamo, 6.500-7.000 persone. Un bordello, eh? un, un sacco. Però, eh, fra questi 7.000, solo una piccolissima parte erano eletti, erano 650 arconti, se non mi sbaglio, che sono dei giudici che avevano un potere particolare, ed era l'unica carica che era elettiva. Tutte le, tutti gli, tutte le altre erano eh, sorteggiate. Quindi noi possiamo, per un governo, immaginare che ci vogliano delle persone particolarmente competenti che effettivamente vanno ad essere mh, candidate, autocandida attraverso autocandidatura si presentano al popolo e il popolo magari in quel caso vota. Ma votiamo direttamente i ministri, perché attualmente non è così. Attualmente i governi sono nominati dai presidenti o dai partiti che sono stati più votati. No, no, noi do dobbiamo decidere chi esattamente va a essere il ministro di questo o di quello. Uh, I referendum devono essere importantissimi per in qualsiasi momento intervenire come popolo intero a cambiare. Uh, Uh, il gioco uh, legislativo ma il referendum non come attualmente esistono in Italia che sono comunque abbastanza avanzati rispetto ad altri paesi la Francia non ha uh, il referendum iniziativa popolare come l'Italia quindi l'Italia per una cosa almeno ogni tanto è avanzata su altri paesi ma è pochissimo rispetto al resto purtroppo um, no bisogna andare anche ancora oltre il referendum deve essere iniziativa popolare quindi sono i cittadini che a partire da un numero relativamente piccolo di uh, firme può portare un. Una legge a votazione nazionale e deve poter fare quattro cose che il referendum attuale non fa. Uno, abrogare delle leggi, però lo può fare, ma due, proporre delle leggi, tre, cambiare o integrare articoli alla Costituzione e quattro, revocare gli eletti, sia par del Parlamento che del Governo. Questo deve fare un referendum. Poi eh, il, il Consiglio Costituzionale, se vedete io sto cercando di, di disegnare un, un nuovo paesaggio istituzionale che dà molto più potere ai cittadini e che aumenta il, il, la contrapposizione il, il, fra i diversi poteri. Montesquieu diceva ci cioè vogliono i tre poteri e devono essere ognuno uh, il controllore dell'altro e andiamo verso delle democrazie liberali quando questi poteri sono accentrati in poche mani okay? Quindi Berlusconi o oh, Meloni che cosa fanno? Bah, eh, cercano, da, come governo si appropriano del, del, del lavoro legislativo e in più cercano di mettere mani sul, sul, sul potere giudiziario e quindi ovviamente la democrazia si allontana sempre di più. Quindi quello che sto cercando di fare di, facendomi tutto questo paesaggio di istituzioni è aumentare i contropoteri, cioè ognuno è il contropotere dell'altro. Quindi il Consiglio Costituzionale oggi, ad oggi in generale, composto da o giuristi o da, o, da, o da eletti, ma deve essere in realtà composto anche da cittadini tirati, eh, sorteggiati. Poi possiamo immaginare delle piattaforme online per permettere ai cittadini di discutere e collegiferare insieme online, per quelli che non hanno il tempo di andare in Parlamento, o quelli che non hanno il tempo di eh, mettere insieme un, un, un progetto referendario. E poi il budget partecipato, cioè a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, far decidere ai cittadini come spendere i soldi delle loro tasse, fino all'ultimo centesimo quanti soldi vanno alla, alla, alla, alle spese militari, quanti soldi vanno all'ospedale, quanti soldi alla ricerca, eccetera. Questo, questo è il mondo di cui eh, abbiamo bisogno oggi eh, per entrare nel ventimo, ventunesimo secolo, per risolvere tutti i problemi di cui stiamo parlando e per instaurare una vera democrazia. Basta Benissimo, Fabrizio io ti ringrazio, avrei in realtà diverse altre domande che vorrei porti ma eh, per adesso ci fermiamo qui. E niente detto questo io ti ringrazio veramente di cuore per eh, questa chiacchierata, ringrazio chi ci avrà ascoltato e ci rivediamo sempre sul canale di De Sottosopra. Grazie a te, e, scusate se sono stato lungo, ma ho cercato di condensare diciamo, le cose che mi sembrano più importanti, vista la gravità della situazione. Assolutamente. Grazie, Assolutamente. grazie Assolutamente. Riccardo. Grazie a te, Fabrizio.